Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti ragusani o modigani. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, uova, zucchero, strutto, aroma di vaniglia, latte, lievito per dolci, sale e scorza di limone. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. E la scorza del limone chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10 riuniamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo lo strutto la farina il latte le uova il pizzico di sale l'essenza di vaniglia E il lievito. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo i bimbi per 50 secondi a velocità 5. L'impasto è pronto, formiamo un panetto. Adesso formeremo i nostri biscotti. Io utilizzerò il beccuccio di una sacca a posce con i dentini molto larghi. Prendo, prelevo un pezzo di impasto, metto all'interno del beccuccio. e continuiamo così per tutto il resto dell'impasto una volta formati i biscotti spolverizziamoli con lo zucchero semolato e cuociamoli in forno preriscaldato a 200 gradi per 15 minuti circa i biscotti sono cotti lasciamoli raffreddare del tutto prima di rimuoverli dalla teglia biscotti ragusani o modicani. Grazie e alla prossima ricetta!